Ciao a tutti! Oggi prepareremo le ciambelline al vino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, vino dolce passito, zucchero, olio di semi di girasole, anice stellato, lievito per dolci, sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. e l'anice stellato e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo il vino passito, l'olio di semi, il pizzico di sale, la farina di tipo 00 e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. L'impasto è pronto, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. Prendiamo un pezzettino di impasto, più o meno grande quanto una noce e formiamo le nostre ciambelline. Passiamole nello zucchero semolato. e posizioniamole su una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto una volta formate tutte le ciambelline le andremo a cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 10-12 minuti circa le ciambelline sono cotte lasciamole raffreddare prima di rimuoverle dalla teglia ciambelline al vino. Grazie e alla prossima ricetta!